se un alleato mi ruba la kill il video finisce calmi tutti però voglio dirvi una cosa prima di startare con la sfida io ragazzi ho ricevuto i drop per hyper escape quindi se andate sul sito viola sul mio canale e guardate le mie live mentre gioco appunto ad hyper escape avrete la possibilità anche voi di ricevere il gioco quindi ragazzi vi invito ad andare in descrizione nella sezione live streaming ed iniziare a seguirmi sul canale del sito viola probabilmente saremo online tutto questo pomeriggio e anche nei prossimi giorni quindi mi raccomando ragazzi Ragazzi, tenetevi aggiornati Ok ragazzi, quindi ci stiamo dirigendo nel mondo di Upper Escape Per dettare la sfida di oggi che è Se un alleato mi ruba una kill Il video finisce Credo sinceramente che non sia una sfida così difficile Da fallire, in realtà perché I miei compagni mi hanno sempre definito il babbo natale Delle kill, io sono sempre stato il tipo Che in squad faceva sempre un botto Di danno ai nemici, però puntualmente poi si faceva Rubare le kill, perciò da qui babbo natale Perché regalavo le kill C'è gente qua sotto, calmi calmi calmi Ok, ok, quello lo sono riuscito un po' a traccare come si deve Vedo solo se riesco magari a concluderlo, raga Ok, uno l'ho eliminato Il problema è che muo' arrivano sicuri compagni Cavolo, infatti questo ha messo la mina praticamente Ho attivato l'armatura, raga, ma io che me ne vado Cavolo, no, no, no, no no. Mamma mia, ragazzi, quello me lo sono preso io Incredibile, devo scappare Non so come sono stato così bravo Di solito non sono così bravo su questo gioco, ma va bene No, credo di no, credo che l'abbiano eliminato Però io sento gente che sta sfondando qua Ok, ok, ho capito perché la gente sta sfondando qua Cioè, ho capito dov'era la gente che stava sfondando In testa, stiamo attenti perché comunque Se il nostro compagno che è andato praticamente, raga, avanti da solo Starei inseguendo qualcuno, sì, ma lo stanno a massacrare, raga Lo stanno veramente massacrando Stai lì, mannaggia, mi miseria, corazza subito Mi serve una mano, perché non mi sta curando? Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio Fratellino, perché questo non, non, mi, non mi sta aiutando A parte che non mi sta curando neanche sta cosa Ok, sta tornando la vita un poco Un minimo di organizzazione l'avrei preferita Ma ok, va bene Questo dove è andato? Sta sopra immagino, dai devi stare qua sopra Non puoi essere andato via Cosa ha fatto? Si è, è diventato invisibile mi ha, mi ha preso in giro, raga È diventato invisibile Ho sentito qualcuno qui, c'è, c'è effettivamente c'è Ok dai dai dai dai Dai non rubatemi la kill per, fav per favore Dai dai dai dai dai Ma sei serio? Ma stai scherzando? Lo sento andare qui? Lo sento andare qui? Ok ok ok No questo però mi sa che mi sa che perdo Mi sa che non riesco a fastidio sta kill Dai! Ok, l'ho eliminato io, non so come sia possibile Però hanno messo un muro appena siamo arrivati Quindi da qui sicuramente non passiamo A meno che non sfondiamo, non ho seri dubbi Voglio giocare principalmente con quest'arma Perché mi ci trovo molto molto bene Serve per fare un danno iniziale e poi continuare con la mitraglietta Ok, sta lì Ok, raga, però quelli sono tre, io li ho sparati tutti e tre Perché ho fatto, la, ho fatto una cavolata Quelli li ho sparati tutti e tre, mi ha dato un assist Mi ha dato un assist, fratellino